Questo Cayman S monta un cambio automatico Tiptronic che non mi piace assolutamente Trovo che sia l'unica pecca della vettura Quindi mi viene una domanda spontanea da porgere all'ottimo Luca Spadano Come mai hai acquistato una Porsche col cambio automatico? L'ho scelta perché volevo stare comodo A Roma è una città caotica piena di traffico Mi immaginavo ecco nell'ora di punta dover mettere la prima, la seconda Ho detto la prendo con il cambio automatico e cambio al volante Chiama Luca? Quello, quello vero, però. Vabbè, ma te, eh, <ride> cioè, se mi vado de... a correre, ho la sopra, ho il GTR. Eh, questa ma so fatta perché mi serve da andare a donne. <ride> ah, ecco che volevo dire. Quando far... c'è una donnina vicino, la mano la metti sulla coscia. Ti squilla il telefono, una donnina forse? Sì. Quindi la metti sulla coscia piuttosto che sul cambio. Certo. Senti, avanti ho il bagno, eh. Non ha capito, non ha capito, ma ce lo porto a fare l'aperitivo Io dico niente, me lo carico e me lo porto a fare l'aperitivo Così vediamo la reaction quando arrivi con il Porsche Vatti a cambiare, Mettiti una camicia che si esci. Dai andiamo a fare l'aperitivo, così ti faccio vedere sta Porsche La vuoi provare? Sì. Ti faccio provare tutte e due le cose, sia la guida che puntini puntini Cioè? Fido di me Bentornati su Officina del Pilota, io sono Matteo, come promesso insieme a Luca Spadano oggi vi porteremo a spasso con un Porsche Cayman S La 987, quindi la prima versione, è del 2006, è un 3004, trazione posteriore con motore centrale 295 cavalli Non perdiamo assolutamente tempo, visto che la giornata è un po' caldina eh. andiamo subito a bordo della vettura. <sussurra> Tecniche, motore, cavalli, prestazioni 3-4 boxer, centrale, distribuzione dei pesi, ottimale Definita da Top Gear, l'alternativa alla 911 A meno della metà del prezzo Bel sound Scarichetto della Werx in questa posizione sento molto il motore eh, si, si sente il suono del si motore si sente, si, si si che che Ci troviamo dietro al, alle spalle proprio che C'è una, so una sottile lamierino Che, che lo copre Infatti eh, d'estate fa anche caldo! Come ti trovi con i Japan Racing? Bene perché con questa Porsche ha degli offset molto particolari, molto alti, quindi per farli stare a filo c'era pochissima scelta con la foratura 5x130 che è quella della Porsche. Quindi, o si va su dei cerchi costosissimi, oppure la mitica Japan Racing propone diversi modelli da 18 con offset su misura, e quindi li ho fatti stare perfettamente a filo, senza l'uso di distanziali. Poi ho montato un assetto regolabile PC Racing. Eh? Puoi regolare di tutto Altezza Compressione della molla Campanatura Rigidità Una bomba E per finire ovviamente Perché a me piace il sound boxer, Questo scarico della Wax Importato dall'America Basta Ah un filtro K&N Aspirazione filtro K&N Che quando guiderai lo sentirai Perché ogni volta che schiacci tutto Che il throttle body si apre Completamente senti proprio il fischio, è anche un po' fastidioso, però è l'aspirazione diretta KM Così dovrebbe avere sui 310-315 cavalli, perché lo scarico è completo E lui la quarantena, sai da quanto ce l'ha? Da, da 15 anni L'ultima volta che è uscito sarà stato 10 anni fa, ora porto io, sai dove porto, lo porto all'esbarco Matteo, bella sta strada. Siamo all'interno di questo magnifico Porsche Cayman S. È una tra le mie preferite. Non è vero che è la Porsche dei poveri vuoi provarla? Se metti il manuale e c'hai i tastini. L'aperitivo, poi mette la mano sulla coscia. Non mi interessano queste cose. io Mi piace il cambio meccanico, non ho voglia di andare a fare l'aperitivo. Poi la musica mi dà fastidio proprio. La musica, l'assembramento, la calca, quelli che bevono, io non so più dove mm -hmm. fare queste cose. Ho già no, che... telefonato eh. Tutto pronto 20-25 mila ma che ci compri? Che ci compri? Ma tutta la vita il Cayman S E poi la Porsche dei poveri E la Boxster Boxster si fa per dire perché ah, la nuova il di Boxster è bellissima Dov'è che stiamo andando? Spadano? È un posto dove tu sicuro non sei mai stato E ah. Espargo a Maccarese, ah. conosci? Sulla spiaggia ah, okay. quando ti telefono di domenica che non rispondi mai, esatto. sono Spargo, ok. okay. Ho il tavolo lì, ma dai, okay. come si chiama no. l'evento? Eh, one day aperitif Sì, sì, ma e sì, certo. e se, e sembra che c'è più peso anche sull'anteriore. Ne sanno questi della Porsche, avranno forse la galleria del vento per fare questi <ride> test. La Porsche. Il Porsche. Il, il, il, il. Qui c'è oh. un Velox maledetto. Ah, oh, te lo so L'ho preso, l'ho preso. 30 km orari L'ho preso, l'ho preso una sera a una festa di un'amica mia. Ti fa così. Bam. E l'abbiamo preso tutti, eravamo sei macchine, le abbiamo preso tutti. tutti. Macchine, tutti. Abbiamo preso Perché tutti. devi quella... andare nei 30 km. Quel compleanno ci ha costato due tre piotte. Hai scopato almeno? No. Secondo me con questa però bombi Non c'avevo questa ah, ecco Me la so perché. fatta proprio per ripicca. Questa è una macchina da chiappo Quindi la mano mia destra deve stare sulla coscia della pollastra E non sul cambio Devo dire che le perle di, di San Spadano Ragazzi Ho detto coscia per essere politically correct Ok la, Hai litigato con la maestra dell'inglese Politically correct. Correct. correct correct Ho detto coscia perché volevo essere politically correct Correct Correct, correct. La chant importante Detto coscia Perché volevo essere politically correct Correct Ct Ct Ct Padano non ha fatto l'elementare, Anzi no ha fatto l'elementare con la maestra di francese ma Allora tu mi chiederai di parlare in francese quindi Quindi, quindi. <ride> Ma pure l'italiano insomma <ride> Ma dove sta sto mancarese Sto vai, spargo dritto, vai, vai, Ci vai, vuole una vita arriviamo Ma, prima, ma no. dove stai a portare Ci vuole una vita ma vedrai siamo quasi arrivati eh? Ti sei vestito bene? E Ciccio, allora eh? Io rimorchiavo anche col monopattino da bambino eh? A te, a te qua, qua, qua, qua, sulla Ma? destra, qua, sulla destra, qua, sulla destra vai, vai, entra con Etta vai, vai, qui? Sì qua è qua. vai, chiuso? Su... Come è chiuso? Eh, c è, c è, è chiuso. Ma, Ma posso no. entrare dentro? Ma entra dentro ho prenotato ah, okay. E chiuso! Oh. Scusi, come siete chiusi? Io su Google ho letto che eravate aperti! Ma quale aperti? Ma qui stiamo in quarantena! Ma a proposito, ma la mascherina ce l'hai oltretutto! Beh, ma, ma, ma non questo gli dimo niente, ma ce va a chitta l'aperitivo? Ma va a chitto io l'aperitivo! Ma posso, ma a po'. te! Guarda! Ma dove fa l'aperitivo? A ma lo a faccio fare gli aperitivi, faccio tutto, tutto ci stanno le donne? Tutto, arrivano, tutto passiamo là e vi faccio andiamo, vedere, andiamo, faccio andiamo. bello bello eh mm. che famo eh guarda ora vi faccio fare qualcosa vi faccio fare un bel aperitivo ma gente ma te tranquillo ti ho detto che ora arriva ne presto tu esci ai 5 poi inizia tutto ai 9 Eh 9 tranquillo fa freddo da paura ma non fa freddo eh, ragazzi, dai non ragazzi, non <ride> nulla, eh eccomi facciamo sta aperitivo! Prima devi fare l'aperitivo, qui mi fai una porti? serie. No, te lo spiego, qui mi fai una serie di buchi che devo montare tutti gli ombrelloni. No, arriva la gente! No, arriva la gente, l'aperitivo, tutto quello Ma che vuoi. Ma capi, qua ti devo fare. Comincia da qui, poi ti dico io. Guarda quanto è bello il mare. Ma lo vedo il mare, guarda è, guarda, guarda, è bellissimo. Che fischietta, ah, guarda. Guarda, già che stiamo qui, lo vedi tutti quei lettini? Cominciamo a mettere a posto tutto. Tu comincio a metterli distanziati un metro dall'altro Ok, ora c'è da prendere il tavolino e la sedia, se no sta aperitivo. Ah va bene, andiamo, okay. andiamo, dai, va dai. Va bene! Ma questa è la sedia, è di... Prendila, io intanto vado a prendere gli aperitivi! Va bene, ok? Grazie! grazie. Prego. Beh! questa c'è stava la sedia! A me non mai presa? Eh molto te siete te, dai, poi se mi siedo io! ne so le sette pensai che il sapere di non si fa eh non lo so vabbè Matteo respira c'è stavo iodio questa me la paghi Partitella la Tu tocchi e eh, dai all'ultimo sangue? all'ultimo sangue, sti cazzi, scusa eh Dai! E eh, dai zio! Paro disparo? Bim, bum, vai e giù! Yeah. Mm. Non so come possa essere successo come la sensazione che ho chiamato l'espargo di Ibiza però mi è sembrato che Matteo, quel posto, lo conoscesse quando le ciance ragazzi l'espargo è una garanzia per l'aperitivo più bello della capitale e anche d'Italia molto probabilmente io faccio il dj lì da ben dieci anni e vi abbiamo fatto uno scherzo. Matteo non lo sa, ma io durante questa quarantena ho deciso di mettere in vendita la Porsche. Quindi, se venite sul mio Instagram, Luca Spadano, trovate il prezzo. Per tutte quelle che sono le informazioni riguardanti Officina del Pilota, le vetture, il mondo automotive, Matteo Torrisi, seguici su Instagram Officina del Pilota. Domanda: il domandone finale dunque in questa fascia di prezzo tra i 20 e i 25 mila euro concordi con noi di ufficiale del pilota che non c'è migliore acquisto che una Porsche Cayman S perché ragazzi è un'auto che fa ancora girare la testa ti regala grandi divertimenti e grandi prestazioni e poi ragazzi è sempre una Porsche esatto è una Porsche Fatecelo sapere nei commenti commenta qui sotto e eh, metti pure il like visto che ci sei per il gol di Torrisi. Ah, che gol che ti ho fatto? Potevi pararlo. Che golar. Eh. Tu mi hai tirato quella vera cosa. Vabbè, io ho tirato la ne so. Ciao ragazzi, alla prossima. alla prossima!